abbiamo un Dio molto grande c'era una canzone che diceva abbiamo un Dio molto, molto grande e veramente siamo nell'anno dell'intimità nell'anno in cui possiamo e dobbiamo cercare di sviluppare una nuova relazione con il Signore un nuovo, una nuova maniera di pregare una nuova maniera di stare con Lui che non deve essere limitata solo al tempo ad un tempo particolare come per esempio quando preghiamo a casa o ad un tempo particolare solo quando veniamo in chiesa ma deve essere collegata e deve essere legata a tutta la nostra giornata a tutta la nostra vita noi dobbiamo vivere nella presenza di Dio perché da questo deriva la risposta del Signore Amen. perché Dio ha un proposito per noi Dio ha un piano per la nostra vita e molto spesso anche se non capiamo il perché delle cose tutte le cose cooperano per, affinché questo piano di Dio si realizza e si compie di questo vogliamo parlare questa mattina, del proposito di Dio perché anche quando vediamo tutto buio intorno a noi e non capiamo quello che sta succedendo allora dobbiamo comprendere e realizzare che Dio ha un progetto Dio ha un piano e noi dobbiamo rimanere fedeli a Dio in quel piano perché viene il momento della vittoria Amen. Vogliamo leggere Genesi 45 dal verso 26, poi andremo, continueremo col capitolo 46, i primi quattro versi, e dopo leggeremo Giobbe capitolo 1 verso 22. Quindi, Genesi capitolo 45, leggeremo dal verso 26 fino al capitolo 46, il verso 4. Amen e gli riferirono ogni cosa dicendo Giuseppe è ancora in vita ed è il governatore di tutto il paese del Gitto ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro però quando essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva loro detto ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via allora lo spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò e Israele disse basta mio figlio Giuseppe è ancora in vita io andrò a vederlo prima di morire Israele dunque partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco e Dio parlò a Israele con visioni notturne e gli disse Giacobbe, Giacobbe ed egli rispose eccomi Dio allora gli disse io sono Dio il Dio di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione io scenderò con te in Egitto e ti farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi Amen? e vogliamo andare a, Gi a Giobbe capitolo 1 verso 22 dove dice tu, in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia Amen. Giobbe non accusò mai Dio di alcuna ingiustizia perché? Perché tutti conosciamo un po' la storia di Giobbe, tutti sappiamo quello che Giobbe ha attraversato però Giobbe non accusò Dio perché sapeva che Dio aveva un piano che Dio aveva un proposito che anche se permette che delle situazioni che capitano nella nostra vita non sono buone alla fine tutto coopererà bene e quindi anche quelle situazioni negative fanno parte del piano di Dio e quindi Dio parla di Giobbe un uomo integro, retto, che teme il male che teme Dio e fugge il male e il nemico parlando con Dio dice sì ma lui fa questo soltanto perché tu lo proteggi se me lo dai un attimo nelle mani disse Giobbe ti faccio vedere io cosa farò con la sua vita e quindi inizia una sfida fra Dio e il diavolo e in mezzo a questa sfida ci sta Giobbe quindi inizia praticamente la prima prova e la Bibbia dice che nella prima prova lui perse tutto quello che aveva perse le sue mandrie, perse i suoi greggi, perse i suoi servi, perse anche i suoi figli gli rimase solo una moglie fastidiosa che dalla mattina fino alla sera gli diceva perché non muori, perché non muori, perché non muori una sola cosa che era rimasta la moglie che secondo me Giobbe dice ma perché non ti sei portato pure a lei invece no c'era questa moglie che doveva stare lì dalla mattina fino alla sera a martellarlo. però in tutto questo Giobbe non accusò Dio di nessuna ingiustizia però non finisce qua il diavolo si arrabbia ancora di più perché non è riuscito ad ottenere il suo piano e quindi vada a Dio e ottiene un secondo piano quello praticamente di andare ad attaccare il suo corpo e quindi Giobbe si ammala di una grave malattia immaginate che il suo corpo si riempie di piaghe da cui usciva Pus era diventato così seco, secco, così magro che gli amici che andarono da lui perché gli volevano fare le condoglianze per la morte dei figli dice la Bibbia che da lontano non lo riconobbero era diventato così secco, così sofferente che da lontano gli stessi amici non lo riconobbero Immaginate come doveva stare. Ed era così grave la situazione che la Bibbia dice che i suoi amici per sette giorni e per sette notti non riuscirono neanche a dire una parola. Soltanto piangevano, vedendo la sofferenza di Giobbe. Perché Giobbe sedeva in mezzo alla cenere e si grattava con un coccio. Perché gli prudeva così tanto la pelle. Però i suoi amici, invece di stargli vicino, iniziano ad accusarla. Ah, questo ti succede per il tuo peccato. Chissà che peccato hai fatto Giobbe che stai passando tutto questo, e questo sempre succede quando noi attraversiamo un periodo difficile della nostra vita. Sempre arriva qualche fratello più spirituale degli altri che dice: Ah, questo succede perché tu sei un peccatore. Chissà che peccato hai fatto, perciò Dio ti sta martoriando, qualcuno addirittura arriva a dire Dio che ti manda questa maledizione perché Dio ti vuole vedere morto, Dio ti vuole uccidere o Dio chissà cosa vuole fare invece di portare aiuto e medicina alla vita di Giobbe erano lì per accusarlo e condannarlo erano quello che la Bibbia dice consiglieri molesti perché? perché loro non conoscevano il primo capitolo di Giobbe non sapevano quello che era successo fra Dio e il diavolo e non lo sapeva neanche Giobbe non lo sapeva la moglie nessuno sapeva nell'area spirituale quello che stava succedendo tutti giudicavano il naturale ma nessuno sapeva quello che stava succedendo in cielo Giobbe perse ogni cosa perse i figli perse le mandrie perse i greggi perse i servi perse la salute perse anche l'onore perché la gente iniziò a pensare che fosse un delinquente, chissà che peccato aveva fatto, però non perse una cosa, non perse la speranza. Perché? Perché lui sapeva che Dio aveva un proposito, che Dio aveva un piano. Non lo conosceva qual era, non sapeva quello che stava succedendo, però sapeva che Dio aveva un piano questo è il centro del messaggio che questa mattina lo Spirito Santo sta dicendo niente succede a caso per la nostra vita forse a te sembrano tante cose che sembrano negative anche intorno a te però in realtà ti stanno spingendo per fare delle cose che sono nella volontà di Dio e alla fine Dio adempirà sempre il suo piano, Amen? se potete dare un po' di voce in più quindi Dio adempierà sempre il suo piano infatti noi leggiamo in Lamentazioni capitolo 2 verso 17 l'Eterno ha compiuto ciò che aveva ideato notate come dite dice l'Eterno ha compiuto quello che aveva ideato ha compiuto la parola che aveva decretata dai giorni antichi dice lui ha compiuto quello che aveva ideato perché significa che Dio dai giorni antichi fa un piano Dio dai giorni antichi inizia a ad avere un'idea, inizia a fare un progetto. Lui ha dato qualcosa anche per la tua vita. Lui ha fatto un piano anche per la tua vita. Salmo 139, verso 16. Lui ha fatto un disegno per te, un progetto. I tuoi occhi videro la massa in forma del mio corpo, quando erano il grembo della madre, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me anche se nessuno di essi esisteva ancora cosa significa? che tu non eri ancora nato non ti eri ancora formato nel grembo di tua madre ma già Dio aveva scritto un libro su di te già aveva scritto giorno 19 marzo 2017 tu starai nella chiesa a luce delle nazioni per ascoltare la predicazione e aveva scritto di qualcuno che il 19 marzo 2017 non ci doveva essere Dio programma la nostra vita e a volte succedono degli eventi negativi o positivi che Dio permette perché lui sta portando avanti un progetto lui è l'architetto degli architetti sapete quando mio padre comprò casa sempre in questo stesso parco la numero 7 lui l'ha comprata sul progetto cioè che cosa è successo? quando siamo andati per comprare casa loro gli hanno fatto vedere un disegno la casa verrà così il giardino sarà così e il salone sarà a tanti metri quadri la stanza sarà così quando si compra il progetto le case costano molto meno però che succede? c'era un progetto ma nella realtà non c'era neanche un buco non c'era proprio niente e quindi poi che cosa succedeva? Che ogni tanto mio padre mi portava a vedere come avanzavano i lavori e tu vedevi che iniziavano a scavare il buco. E tu dicevi "Ma questa è la casa, com'è brutto?". No, è un buco. Poi iniziava a vedere che partivano con i pilastri, però non c'era ancora niente. Si iniziava a vedere qualcosa, ma era brutto. Alla fine si iniziavano a mettere le mura ed erano grezze. Erano brutte. Però poi alla fine quella casa ha iniziato a prendere forma ed è diventata uguale al progetto che noi avevamo visto su carta. Questo fa anche Dio con noi. Forse la tua vita può passare per dei fossi dove ci sta qualcosa che sta scavando nella tua vita, forse la tua vita può passare per qualcosa di grezzo che sembra brutto perché da fuori non è bello, però Dio sta facendo e portando avanti il suo disegno, sta facendo e portando avanti il suo progetto e come lui ha pensato di fare con la tua vita così sarà e niente può impedire a Dio di adempiere il suo progetto Isaia 14.24 e poi leggeremo 14.27 l'eterno degli eserciti ha giurato dicendo in verità guardate come dice come ho pensato così sarà come ho deciso così accadrà non ci sta niente a fare, come dice Manà. Verso 27. 1427, sempre di 6. Perché l'Eterno degli eserciti ha deciso questo. Chi potrà annullarlo? La mano sua è stesa. Chi potrà fargliela ritirare? Amen. Dio ha un piano per te, ha delle promesse per te. Chi può cambiare quelle promesse? Nessuno. Dio ti ha dato delle parole, delle promesse, delle certezze. E forse anche se oggi nella tua vita tu stai vedendo dei buchi scavati o stai vedendo cose grezze ancora non formate tutto fa parte alla fine del progetto e del disegno che lui ha preparato per te forse non lo capivi il perché oggi tu sei qua perché sei passato magari per situazioni negative, per situazioni brutte però quelle situazioni ti stavano guidando molti di noi ci siamo convertiti quando eravamo in mezzo ai problemi perché se non c'erano i problemi è quando ci avvicinavamo al Signore ma dato che Dio stava facendo un progetto ha iniziato a scavare quindi ha permesso anche delle difficoltà per portarti oggi qui Amen. magari ha permesso difficoltà quando tu eri in un'altra religione in un'altra chiesa perché? perché Lui ti voleva portare qui allora delle situazioni che ti sembravano buone a un certo punto si sono iniziate a diventare non buone più e tu sei dovuto uscire fuori da certi contesti perché? perché Dio ti voleva portare a questo punto 19 marzo 2017 e ti vorrà portare a qualche altra parte il 20 marzo il 21 marzo, io non lo so ma Dio sta facendo un lavoro, Dio sta facendo un progetto Salmo 33 verso 11 il piano dell'eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione i disegni, i progetti che lui ha vanno di generazione in generazione tu non puoi immaginare che magari quello che Dio sta facendo attraverso la tua vita forse servirà per le generazioni che verranno Abramo non poteva immaginare quello che sarebbe successo Dio glielo aveva detto ma lui manco lo immaginava però Dio stava facendo un disegno Amen. Dio ha un piano per la tua vita, ha un disegno un piano determinato però questo non è per tutti è per quelli che amano Dio che sono chiamati secondo il suo proponimento Romani 8.28 ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento ovvero secondo il suo proposito secondo il suo scopo, secondo il suo piano prestabilito quindi Dio che fa? Dio che vede al di fuori dei tempi vede che tu lo ami che tu lo avresti amato in un futuro e inizia a costruire un piano per te inizia a costruire una casa intorno a te, una famiglia intorno a te una situazione intorno a te e inizia a lavorare come un vasaio lavora il vaso come un artista che lavora la pietra inizia a, pam, pam, a lavorare, a scavare, a preparare, a fare perché il suo piano è quello di realizzare il progetto per te, per darti un futuro e una speranza dice la parola di Dio e quindi per coloro che amano Dio permette anche cose negative perché alla fine coopereranno al bene molte cose anche nella mia vita io all'inizio non le capivo dicevo perché signore sono in questa situazione mi trovo male devo uscire da questa realtà perché devo fare quest'altra cosa? non capivo però oggi guardando indietro posso dire che quelle cose hanno cooperato al bene oggi siamo qua proprio perché siamo passati attraverso tante situazioni che Dio ha permesso per poterci portare qua Amen? così era con Giobbe Giobbe era seduto nella polvere immagina aveva il corpo pieno di piaghe aveva perso ogni cosa non aveva più soldi non aveva più figli non aveva più nulla non aveva più una famiglia però Giobbe sapeva che Dio aveva un proposito con lui Giobbe sapeva che Dio aveva un piano con la sua vita sapeva che aveva uno scopo e anche se il diavolo si mise in mezzo alla fine Dio ha compiuto il suo proposito e non importa nella tua vita se il diavolo si mette in mezzo Dio adempierà il suo proposito Amen. vedi anche la storia di Davide Davide aveva un figlio che si chiamava Absalom questo figlio era amato da Davide Davide lo amava infatti succede che Absalom alla fine deve scappare perché la sorella c'è tutta una situazione fra la sorella e un fratellastro e quindi praticamente Abba Salom uccide il fratellastro e deve scappare e la Bibbia dice che il padre piangeva per Abba Salom non piangeva per il figlio che era stato ucciso ma piangeva per Abba Salom molti ritengono che Abba Salom era quello che Davide aveva nel cuore sarebbe stato effettivamente il re che Davide avrebbe scelto Dio aveva scelto Salomone come re però Davide aveva il cuore per Abba Salom quindi Dio che, Dio che fa? permette queste situazioni e Absalom fugge però alla fine l'amore del re è più forte lo fa tornare e che succede? un altro guai ancora più grande alla fine Absalom vuole uccidere il re vuole uccidere lo stesso padre Cioè immaginate come Davide amava questo figlio mentre il figlio lo odiava stava macchinando per uccidere il padre perché amava i soldi amava il potere e il pensiero di Davide era di farlo diventare il futuro re ma Dio aveva un piano e questo piano era per Salomone e quindi Davide fugge scappa verso il monte piangendo che Abba Salomo lo vuole uccidere era stanco e a un certo punto si avvicina un uomo che si chiamava Shimei che era parente di Saul e inizia a maledire Davide Davide sta camminando sopra la sua cavalcatura e questo tu così, tu con lì a, a fa un sacco di bestemmie addosso gli butta le pietre addosso e quindi una delle persone che è vicino a Davide dice posso andare lì due secondi, gli taglio la testa e la facciamo finita. Però Davide dice di no. Perché? Perché anche quello coopererà il suo bene. Infatti dice l'Eterno cambierà queste maledizioni in benedizioni. L'Eterno ha permesso che lui mi maledicesse per farmi del bene alla fine. Davide sapeva che nonostante quella situazione era negativa... Anche quelle maledizioni che gli venivano gettate addosso, anche questi giudizi che gli lanciava Scimei perché era parente di Saul e quindi eh, ce l'aveva con Davide per la morte di Saul, tante di quelle cose, lui sapeva che tutto quanto cooperava al bene. Amen. Dio ha un piano per la tua vita e tutte le cose che ti succedono cooperano al bene. Questo è il caso di Giacobbe anche se il diavolo si mette in mezzo di Giobbe, scusate anche se il diavolo si mette in mezzo alla fine Dio fa le cose e c'era la storia di una povera anziana la raccontavamo anche mercoledì eh, che questa donna era molto povera però era una credente aveva il frigorifero vuoto e un giorno mentre sta parlando alla radio lo speaker, uno, uno, un fratello lancia un appello qualcuno che volesse aiutare questa sorella sappiate che la sorella abita via Totto numero Totto e quindi i satanisti che stanno ascoltando questa radio si mettono d'accordo per fare la spesa, portargliela e dirgli questa spesa te la manda il diavolo e vedere che faccia fa questa donna. E quello che succede è bello perché a un certo punto loro aprono la porta, danno le buste alla, alla signora, la signora dice grazie e sta per chiudere la porta. Le dicono aspetta, aspetta, non ti interessa sapere chi ti sta mandando questa spesa? E la donna dice no, quando Dio ti vuole benedire può usare anche il diavolo. quindi Dio usa anche il diavolo per benedirti la storia di Elia ci parla che Elia era vicino ad un torrente ed un corvo gli portava da mangiare un pezzo di carne ogni giorno perché non una colomba? sapete la colomba simboleggia lo spirito santo Dio avrebbe potuto mandare una colomba invece no, mandava un corvo nero, brutto, che rappresenta delle cose malvagie perché molte volte Dio sereare le persone malvagie per benedire la tua vita tu non sai da dove può arrivare la benedizione molte volte arriva proprio da chi non te lo aspetti proprio da chi non te lo aspetti arriva la, la benedizione perché tutto copera al bene questo fu anche con Giuseppe Dio ha usato il faraone per compiere il suo proposito Dio ha usato Giuseppe per compiere il suo proposito Giacobbe aveva tanti figli a un certo punto per gelosia i fratelli si vendono Giuseppe immaginate il cuore di Giacobbe a vedere il vestito del figlio pieno di sangue hanno ucciso mio figlio passano gli anni arriva la carestia non si mangia più a casa muoiono le pecore non c'è più da mangiare e Giacobbe è là a dire signore ma perché succede tutto questo già mi hai privato di un figlio adesso signore non abbiamo neanche come mangiare devo mandare i miei figli in un paese straniero e quindi Giacobbe è costretto a mandare i figli in Egitto i figli arrivano in Egitto e vengono accusati di spie imprigiorano uno dei suoi figli e ritornano indietro e immaginate il cuore del padre, già ha perso un figlio adesso ha perso tutte le ricchezze che aveva le bestie, gli armenti e adesso i suoi figli sono accusati di essere spie di essere delinquenti e un altro figlio è in carcere signore dove sei? signore qual è il mio peccato che ho commesso? che tu mi stai uccidendo così mi stai martoriando in questa maniera come poteva essere il cuore di un padre che già aveva perso un figlio un altro era in carcere e gli dicono se devono tornare mi devi portare l'altro figlio più piccolo che tieni. E infatti la carestia continua e rimangono di nuovo senza mangiare e lì Giacobbe dice signore perché se devo essere privato dei miei figli va bene fa questo ragionamento Giacobbe dice qua già stiamo morendo di fame a questo punto proviamo mandiamo anche il figlio più piccolo e vediamo quello che succede come poteva stare il cuore di Giacobbe Giacobbe non stava capendo nulla di quello che stava succedendo nella sua vita era un uomo che aveva cercato Dio che aveva amato Dio che aveva avuto un incontro con Dio però gli stavano passando e succedendo tutte queste situazioni negative sapete quale fu il primo pensiero che venne in mente a Giacobbe? sicuramente il peccato che ho commesso con mio fratello Esau e questo è dove già il diavolo gioca ci capitano delle situazioni negative questo è perché tu hai peccato il diavolo viene nella nostra mente e fa questo gioco o ti manderà dei fratelli e ti dirà tu stai in questa situazione perché hai peccato come fece con Giobbe qui inizia la vera battaglia una battaglia della fede una battaglia di resistere con Dio perché se noi crediamo che Dio ci ama allora dobbiamo credere che tutte le cose cooperano al bene Amen. perché Dio ha un piano Dio ha un proposito e lo aveva anche con Giacobbe Amen. ad un certo punto lui era lì, immaginate passano i giorni cosa succederà con Beniamino e cosa succederà con Simeone che sta nel carcere e chissà quando torneranno, come torneranno i miei figli se qualcuno verrà, se verranno incarcerati tutti quanti e ogni giorno secondo me si affacciava dalla tenda e diceva oh, questi non vengono e passa un altro giorno e questi non vengono ma all'improvviso inizia a vedere de delle carovane i figli carichi di vestiti, carichi di mangiare, carichi di dice, ma che sta succedendo qua? No, Giuseppe, tuo figlio, è vivo. La Bibbia dice che lui non ci credeva. non può essere. Sono passati 20 anni che mio figlio era morto. Ormai Giacobbe aveva proprio perso la speranza del figlio. Magari il primo anno forse dice poi darsi che lo incontro, forse trovo il cadavere o un posto dove posso piangere la morte di mio figlio. Ma erano passati 20 anni e all'improvviso tutto quello che è lui il progetto di Dio, il suo cuore il suo piano a un certo punto arriva tutto insieme e arriva la conferma Giuseppe vive adesso è in Egitto è il capo di tutto, tutto l'Egitto e ti sta aspettando perché Dio aveva un piano tutte quelle situazioni negative erano successe perché dovevano andare in Egitto perché in Egitto Dio le avrebbe grandemente moltiplicate. Amen. Immaginate che Dio lo disse ad Abramo. Quando Dio parlò ad Abramo, disse io ti farò essere una grande discendenza, va bene. Però gli disse i tuoi discendenti dovranno andare in Egitto, saranno schiavi del faraone per 400 anni poi io li libererò con la mano potente e da lì li porterò alla terra di Canaan e gli darò di nuovo questa terra dove scorre latte e miele Dio già aveva fatto un piano con Abramo cioè già con Abramo Dio aveva pro progettato che Giuseppe doveva essere venduto eh, che tutto quello che doveva succedere infatti anche Giuseppe parla con i fratelli e dice non siete voi che mi avete venduto non siete voi che mi avete mandato qua ma è stato Dio Giuseppe alla fine lo ha capito c'è stato Dio che mi ha mandato qui perché io vi potessi dare un futuro e una speranza Giuseppe lo aveva capito però non l'aveva capito quando fu tentato dalla moglie di potifare e finì in carcere non l'aveva capito quando stava piangendo dimenticato dal coppiere del re e dall'altra persona dal panettiere del re non l'aveva capito allora allora c'era solo dolore, c'era solo pianto c'era solo la sofferenza di essere lontano dalla famiglia per 20 anni c'era tanto dolore, tanta sofferenza però alla fine capì il piano di Dio perché Dio ha un piano Dio ha un piano per la tua vita anche in mezzo alle sofferenze, anche in mezzo alle difficoltà lui sta guidando i tuoi passi perché i giorni tuoi sono scritti dalla prim prima della fondazione del mondo Amen e quindi quando arriva questa notizia Giacobbe inizia a vedere tutte le, le cose, i carri e dice basta, basta, devo andare da Giuseppe ora se fosse successo a Napoli la mamma già si fosse da sola sarebbe partita a correre una mamma no? immaginate la scena oh figlia mia è vivo, corri, corri e eh, abbiamo correre da l'annanza, poi gli altri vengono apprezzati non l'ha già visto, corri è vero o no? cosa fa invece Giacobbe? non vada al figlio va prima di offrire un'offerta al Signore si ritira e inizia a pregare il Signore offre un'offerta a Dio cerca il Signore e Dio gli risponde invocami e ti annuncerò cose che tu non conosci Genesi 46 dal verso 3 al verso 4 Dio allora gli disse io sono il Dio di tuo padre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 quante volte ci sono state delle profezie, delle cose, a un certo punto noi ci svegliamo e ci ricordiamo che Dio ce l'aveva detto. Allora questo era quello che Dio intendeva, questo era quello che Dio faceva, però Lui ha invocato il Signore e Dio gli ha fatto conoscere il suo piano. Perciò è importante l'anno dell'intimità, quando noi stiamo in intimità con Dio, Dio ci fa conoscere il suo piano e anche se stiamo nelle situazioni negative e nelle sofferenze lui là ci parla e ci mostra le cose dice guarda tu stai passando per questo per questo motivo invocami e Dio ti risponderò e là gli dice guarda questo è il piano di Abramo tu là diventerai una grande nazione io là farò con te questo, farò con te quello tutta la vita di Giacobbe non era stata per caso pensate che per caso è dovuto fuggire dalla sua famiglia già nella pancia della madre gli fu profetizzato che il maggiore avrebbe servito il minore già si sapeva che Esau avrebbe servito Giacobbe però Dio lo fece fuggire perché? perché loro erano in un paese straniero in Canaan ma Dio non voleva che Giacobbe si sposasse con una donna cananea Dio voleva che Giacobbe si sposasse con una donna del popolo di Dio e quindi causò quella situazione e Giacobbe fuggì e si sposò con una donna del popolo di Dio, una donna che credeva nel Signore. Però gli fece il pacco. Lui voleva una donna e gli diedero un'altra. Perché Dio mi fai queste cose? E la donna che lui voleva bene non gli dava figli. Questo causò una sorta di competizione fra le due donne, che poi gli diedero le serve, la conosciamo tutta quanta la storia, alla fine portò ad avere dodici figli. Dio aveva permesso questa situazione perché dovevano essere 12 figli, perché dovevano essere 12 tribù. E quando loro entrarono in Egitto erano 70 persone. Se si fosse sposato con una sola moglie, avesse fatto un solo figlio, sarebbero entrati in tre là dentro. Invece entrarono in 70 e ne uscirono una popolazione. Perché Dio aveva pianificato e progettato di creare un popolo. Amen. Però in quel momento... Giacobbe non lo capiva Giacobbe capiva che gli avevano fatto il pacco Dandogli una moglie al posto di un'altra Giacobbe non capiva perché Doveva scappare davanti al fratello Tutte quelle sofferenze hanno fatto in modo Che lui potesse avere un incontro col Signore Prima era il Dio del padre Ma dopo Peniel Dio disse io sarò il tuo Dio Tutte quelle, queste sofferenze anche Ci spingono ad avere Una relazione più forte col Signore Perché Dio ha un piano per la nostra vita quindi Giacobbe un giorno capì Giuseppe un giorno capì Giobbe un giorno capì e anche noi molte cose che non capiamo oggi un giorno, le capiremo e se tu sei afflitto questa mattina o ti fai delle domande su tante cose che non vanno nella tua vita questa mattina lo Spirito Santo ci sta dicendo che Dio ha un piano Dio ha uno scopo Dio ha un progetto, Dio ha un proposito per la tua vita anche in mezzo alle tue afflizioni in mezzo ai tuoi problemi Dio ha un piano non puoi perdere la speranza non puoi perdere la fiducia Dio ha un piano e Giacobbe era nel piano di Dio Giuseppe era nel piano di Dio Giobbe era nel piano di Dio Dio ha un piano quindi quando tu pensi che tutto sta andando male che tutto sta andando a rotoli che le cose non vanno, male, non vanno come devono andare ti stai sbagliando perché Dio ha un piano e tutte le cose che operano al bene per coloro che amano il Signore se non fossimo passati per tante circostanze ve lo ripeto, oggi non saremmo qua forse saremmo a tante altre parti a fare tante altre cose ma non saremmo dove Dio ci vuole Amen. quindi se tu stai dicendo Signore perché mi succede questo io ti dice un piano questo è il mio disegno per te Geremia dice invocami e io ti risponderò ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci quali erano queste cose grandi e impenetrabili che lui non conosceva? Geremia 33 verso da 6 a 9 è una cosa molto importante perché Dio parla a Geremia non in un momento piacevole ma Dio parla a Geremia mentre l'esercito nemico sta entrando e conquistando la città il verso 6 al verso 9 Geremia 33 dal verso 6 al verso 9 cioè immagina lì Geremia che sta invocando il Signore Dio gli sta annunciando cose grandi e benetrabili, lui sta vedendo l'esercito invadere la città, distruggere le case, uccidere le persone e Dio gli dice questo. Geremia 33, dal verso 6 al verso 9. Ecco, io regherò ad essa benessere e guarigione. Benessere e guarigione. Li guarirò svelerò loro l'abbondanza della pace e della verità farò tornare gli esuli di Giuda, gli esuli di Israele ancora non erano esuli. ma Dio ci stava parlando del ritorno li ristabilirò come al principio li purificherò di ogni loro iniquità con la quale hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con le quali hanno peccato e con le quali sono ribellati contro di me e questa città sarà per me un titolo di gioia di lode e di gloria davanti a tutte le nazioni della terra quando verranno a sapere il bene che io faccio loro, temeranno e tremeranno a motivo di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a lei questo Dio glielo stava dicendo non quando le cose andavano male non bene ma quando le cose stavano distrutte loro stavano per essere deportati e Dio già gli dice a Geremia guarda che questo è il mio piano perché loro torneranno purificati dei loro peccati cambiati nei loro cuori perché? perché avevano un cuore ribelle ma attraverso questo Dio voleva operare e dare a loro benessere, guarigione una benedizione tremenda in maniera tale che addirittura le altre persone temeranno e tremeranno a motivo del bene e della pace che Dio farà in lei Dio ha un piano per la tua vita per darti un futuro e una speranza oggi forse tu stai piangendo stai soffrendo e non comprendi perché stai attraversando tante cose e tanti problemi ma devi sapere che Dio ha un piano Giobbe disse anche se lui mi ucciderà in lui spererò quindi anche se sei nella battaglia e non comprendi perché e ti fai molte domande questa mattina Dio ti sta rispondendo ti sta dicendo lui ha un proposito dove sono quelli che amano Dio questa mattina? ci sei? quelli che amano Dio Dio ha un proposito per la tua vita allora vogliamo avere un momento per pregare?